Ciao a tutti, ragazzi. Io sono Marco007 e bentornati in questa nuova parte di Super Smash Bros. Ultimate. Anzi, ah, dito come vi pare. Nell'ultima parte abbiamo finito l'ultimo dungeon del gioco. E oggi stiamo um, per combattere Tenenberg, che è l'ultimo. è il boss finale, diciamo. D diciamo. Cioè, lo scopriremo tra poco, vabbè Tenenber, oh no, è, sarà difficile è piuttosto facile sconfiggere Tenenber, è più o meno come, come Chiaran Sono degli equivalenti ovviamente con Ganon Mazzi abbiamo e eh, si shotta è eh, facilissimo one shot praticamente Comunque, come avrete visto, come avrete capito dal fatto che, uno, sto facendo il boss finale già da, da, da, dall'inizio del video, e questo video dura mezz'ora, e due, non si chiama parte finale, Teneber non è l'ultimo boss, non è il boss finale. Come avrete notato pure dall'inizio della battaglia non, non ho neanche tagliato il fallimento. Perché non ho mai fallito contro Trememberg. È facilissimo. Oh, è finito il gioco. Yay. Triplo taunt. <ride> e ora si arriva alla fine. Wow. <ride> Ci ha dato pochissima, spera abilità, sono pochissime boh vabbè Eccoci qui nell'ultima area di gioco, praticamente eh, se, è, se non avete capito, praticamente il, um, diciamo che boh, l'occhio di Teneber si è ritirato per qualche motivo e la luce cioè Kieran si è un, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, andata dall'occhio, <ride> Cioè. avete visto quel fascio di luce che è entrato nel buco nero? Eppure noi siamo entrati e praticamente ora c'è una guerra tra, tra luce e oscurità. Noi essendo un, un, un, un terzo mondo, un, un altra, essendo tipo neutrali, ma non siamo neutrali, noi dobbiamo indebolire entrambi senza dar vantaggio o svantaggio a nessuno dei due. E quindi dobbiamo sconfiggere gli spiriti oscuri e gli spiriti luminosi e in ugual modo come vedrete dopo dopo che sconfiggerò questo <coughs> l'oscurità si indebolirà um, di molto rispetto alla luce allora dovremmo andare a sconfiggere gli, gli spiriti della luce E basta le ultime le ultime tre parti saranno tutte così tranne l'ultima che vabbè ci sarà il boss finale e niente così la <ride> così sarà l'intera parte questa intera parte cioè io che sconfigo spiriti e anche la prossima, e anche la prossima ancora. Che divertimento. Ecco, la luce sta avendo il vantaggio. Liberare gli spiriti dell'oscurità ha aumentato il potere della luce. E ora dovremmo andare a sconfiggere quelli della luce. Dazzle di Wind Waker, I think. Che noia. Mart, il primo personaggio che abbiamo sbloccato, il terzo personaggio che abbiamo sbloccato, però nella, nella prima parte. Che poi la, la prima parte è stata. La, la prima parte con tre personaggi. E mi sono. nelle parti dopo in cui abbiamo sbloccato tre personaggi, mi sono pure stupito, oh mio dio, tre personaggi. Anche se nella prima parte ne abbiamo, ne abbiamo già. ne avevamo già avuti tre. Incluso Kirby, ovviamente. Alleluia Questi episodio ho diviso in tre parti per, per il limite di tempo, ma l'ultimo non è che dura mezz'ora Dura molto di più, quindi ora tanto per Equilibrare il tutto, diamo spazio al, eh, all'oscurità e quando l'oscurità avrà il vantaggio andremo di nuovo dall'oscurità, indeboliremo l'oscurità e, e torneremo dalla luce. Sempre così. Alla fine mancherò qualche spirito, ma li prenderò off-camera. Cioè, ne accorgerò soltanto dopo aver sconfitto il boss finale, ma li prenderò off-camera e mi dirà... Wow, hai preso tutti gli spiriti del, del gioco. Anche se non sono tutti, ma questo lo vedremo nella parte extra. Ho già detto che mi piacciono i personaggi pesanti, solo che King Dedede non mi piace molto perché non so usare bene le mosse con il martello, che sono praticamente la totalità delle mosse di King Dedede. Questo è uno spirito oscurità che sta dalla parte della luce, per il, perché è la, la pattern pa, pa, dello sfondo un po' confusionaria. Eh sì, eh, non serve sempre andare indietro all'inizio e poi prendere la, la via dell'oscurità per prendere gli spiriti dell'oscurità. Alle volte ci sono dei ponti tra l'oscurità e la luce. per morire per la caduta quando il mio avversario aveva 0.4 io shake, shake non so come leggerlo non lo so usare bene I, i personaggi con, con i recovering con il teletrasporto non mi piacciono molto come Greninja, Ninja uh, Sheik, Zelda Quando Greninja l'hanno annunciato in Smash in quella. Nel, nel primo.. nel primo annuncio, quello Everyone is here mi sono stupito perché pensavo che Greninja non fosse in Smash allora ho detto ma perché hanno messo Greninja e, no, e non, non hanno fatto quella cosa tipo Greninja sbrushes in questo è un po' difficile perché l'aiutante evoca queste mani che che fanno queste cose Ecco. soprattutto quello che mi spinge via mi dà molto fastidio perché è, è praticamente la mia tecnica in, in questo tipo di scenari la cosa migliore da fare è spostare il nemico verso un uno dei due lati e spostarlo in continuazione fino a quando non muore per la lontananza dalla visuale Ora continua a fare solo questo attacco. però, Con le, con le mani, intendo. Eh sì, lo, ho mancato del tutto il, lo smash di, di Simon perché non lo so usare bene. Vittoria! Solo 30%: cioè, non mi hanno fatto niente, le altre volte sono morto, ripeto, per, soltanto perché mi avevano, le mani mi avevano portato via. Solo che fortunatamente questa volta l'aiutante si era spostato al lato e quindi le mani non avevano un, un raggio abbastanza ampio. Un personaggio, Rua, Rui. Rui che credo sia l'eco di Chrome oppure viceversa, no, è, è viceversa sì. Spero che ora con quel nuovo personaggio di Fire Emblem um, Fire Emblem abbia superato il, il numero di personaggi di Mario. Ma non ne sono sicuro. Ovviamente contando Mario il franchise. Quelli, cioè quelli con il, il simbolo del fungo, perché Yoshi, Wario, eh, Donkey Kong, Diddy Kong e, e, e King K. Non hanno, non hanno il simbolo del fungo, sono delle serie a parte. Quindi cre credo, gli, eh, credo che Fire Emblem abbia superato Mario in personaggi. Ora andiamo ad indebolire no, questo, appunto. Ora andiamo ad indebolire la l'oscurità. non so cosa succeda se aiutiamo ma in, in, in, maggiormente un un um, una parte rispetto a un'altra io sono io ho sempre ho, ho sempre aiutato prima una poi l'altra fino a finire tutti gli spiriti perché cioè, se, se ora sconfiggessi solo quelli dell'oscurità, cosa succede succederebbe? Non credo un game over, perché in questo gioco non esiste un game over. potuto sono felice che sia arrivato arriva, sia arrivato a questa parte del gioco di già perché mi ero un po' scocciato di smash che mh, è tutto uguale alla fin, alla fin fine a parte cioè smash è più un gioco casual che un gioco di avventura perché l'avventura di Super Smash Bros. Brawl era piuttosto simpatica e c'era una vera e propria storia, mentre qui è tutto grinding. Cioè se non avessi preso ogni spirito, um, ogni singolo spirito in ogni singola parte del gioco, sì sarebbe stato più veloce, però se... l'avrei finito in un 3 secondi. D. V.I.A. D. Um, comunque parlando di nuovi let's play cioè, parlando, cioè, no, non stiamo parlando di nulla però parliamo di nuovi let's play um, Attualmente il, il, il sondaggio sta vincendo un Super Mario Bros U Deluxe perché l'ho votato io e nessuno ha usato eh, il sondaggio per ora e, um, Quindi um, quindi se non volete vedere una let's play di New Super Mario Bros. The Deluxe votate pure. Basta un solo voto a un gioco e già sarà superato praticamente. Pronti? <susurra> Poi sono anche appassionato alla saga di Pikmin. Avevo Pikmin 3, solo che si è rovinato il disco e ora non funziona più. <ride> Vabbè. E quindi uh, si, si, si potrebbe uh, portare Pikmin 3, tanto ora... <ride> Se lo compro al GameStop da usato dovrebbe funzionare, <ride> cioè, do... dovrebbe costare meno di quanto costava allora. Poi se uscisse PickMeetra 4 oppure un port per Switch sarebbe anche meglio. Qui ci sono pure dei rumor su un nuovo Paper Mario. E di quello sarei anche felice. Perché a parte il portale millenario, io ho giocato tutti i Paper Mario. Non ho né un Gamecube e, e né una copia, quindi non posso giocarci. E Non, non capisco perché non ci sono, non ci sono de, delle Virtual Console del Gamecube su... Su Nintendo Switch né Ne Wii U. E poi esiste ancora il. gli shop del Wii U. Non credo. Non lo so. Hanno chiuso Mivers, però non so se hanno chiuso. pure il. il shop. Di una cosa sono sicuro, non diventerà un meme come la, la musichetta del, degli shop del Wii, del Wii. Eh dai, abbiamo, abbiamo quasi finito, sono felice. Intendo, abbiamo quasi finito questa parte. Poi c'è un'altra e un'altra ancora, quindi. Pronti? Via! Poi di parte extra, credo di averlo già detto. Ce n'è solo una. Quindi si chiamerà solo extra. E non. Um cioè è soltanto che vi faccio vedere le modalità eccetera eccetera No, oh, già l'ho egualiato Credo ci siano degli spiriti che valgono di più di altri spiriti Visto che Visto che ci sono i vari livelli Master End me lo tengo per ultimo perché. Vero? Sì, Master End me lo tengo per ultimo. Perché. Vabbè, per motivi che vedremo dopo. Ma anche no. Li vedremo mo. E non me lo tengo per ultimo. che se c'è una disuguaglianza tra spiriti probabilmente Master End vale molto di più di qualsiasi altro spirito oppure solo poco di più di una leggenda o anche meno di una leggenda visto che le leggende sono, sono pure più deboli di Master, più forti di Master End Cioè Master End non vale nulla fa schifo Master End, non ha neanche un potere, non, non... nessuna condizione, basta che lo sconfigge e basta. Cioè <ride> tutti i boss sono così, tranne il boss finale però vabbè. bene ecco questo è quello che succede quando sconfiggete un master End. l'oscurità crea un uh, al altri spiriti e un crazy end. Quindi ora mi sa che dobbiamo andare a sconfiggere anche il crazy end di... Del, cioè, il crazy end. Basta. Questi non li prenderò mai. Se non li prendo ora. Quindi, ecco. Eh. Smash finale doppio, questa è la, è la, è la cosa più utile che si potrebbe, si potrebbe prendere. Quindi andiamo da Crazy End, credo. Andiamo da crescendo, End, si sì. perfetto. Quindi probabilmente nella prossima parte sconfiggeremo il Crazy End originale. Dico sempre credo perché non so nulla ormai. Non no, me lo ricordo cosa ho fatto, questi, questi video li ho registrati moltissimo tempo fa. Luna, che tipo di Pokémon è? Ah, neanche ce l'ho nell'enciclopedia, perché questo finisce con Kalos. Che in greco mi sa che vuol dire bello. Lui, no, io non faccio greco, l'ho studiato solo la storia dell'arte. pensare che io si sì, mi sconfiggevo in tre ore nelle prime parti però che siamo alla parte 51 oddio beh alla prossima folks nella prossima puntata sconfiggeremo masterhand iscrivetevi e rispondete al sondaggio please